Benvenuti sull'Officina del Pilota, diamo subito il via a questo video incredibile Luca ti sei emozionato? Ho ancora i brividi e le mani che mi prendono Vedere quel... Non posso spoilerare Oh dai, oh. andiamo, va È ora di fare un bel test drive C'è me primo. Eh. C'è qualche difettino estetico Qualche graffettino sul paraurti davanti Beh, Questa qua L'ho comprata così Abbiamo già chiesto il carro ah, C'è un bozzetto comunque mm. Si potrebbe Sommo tirare si fuori, fuori. Questo qua l'ho sistemato io mm -hmm. C'aveva un taglietto quando l'ho comprata Comunque adesso non entra acqua Ok Si tira eh. le guida leggermente, trasmette sulla... E eh. la macchina è dritta Va dritta ok non It, uh, sì, sono visione. Visione, sì, sì, nuovi, la visione, questi nuovi pastigli sì, sì. in trezza E poi io ti avrei dovuto dare 100, 100. 500 Andiamo a fare il passaggio Due alla volta ah, no sì, allo... sì, Il passaggio di proprietà è stato fatto er Hai fatto un errore gravissimo, errore non lo dovevi vendere grande, sta macchina sì, Questo sì. è uno spettacolo, un capolavoro di macchina sì, Arrivederci a tutti, noi torniamo a Roma Belman! Che viene dalla montagna! Sta piovendo di brutto ragazzi! Ero pure un po' sudaticcio, stato eccetta eh. Poteva andare peggio no? Poteva piovere ragazzi Potevamo guidare con la cappotto chiusa Poteva splendere il sole Ma alla fine noi siamo contenti così Auto bagnata, auto... auto Che portazza no? Falta poco Ma finta il film Dal suo cerchio Questo maligno no? oh, Guarda la faccia Guarda la faccia Di due che mi hanno fatto 600 km di cabrio La pioggia <ride> Insomma Matteo, Luca, siete venuti a Verona e non lo sapevamo. Vi avremmo volentieri offerto uno spritz. La prossima volta che venite fatecelo sapere. Ma come facciamo noi a farvelo sapere? Facilissimo, ci sono due profili su Instagram da seguire. Il mio, quello di Officina del Pilota, e quello di Luca Spadano. Così facendo tramite le nostre storie rimarrete aggiornati sui nostri spostamenti Per esempio la settimana prossima andremo in Umbria per un BMW M4 Chissà che ci venga offerto uno spritz in Umbria Blasonatissimi profili Instagram su questo canale YouTube, quartier generale, Instagram, le storie per sapere i nostri spostamenti Tutto chiaro? Tornando al video ragazzi, Gianmarco è il nuovo proprietario della Honda S2000 il 25enne stra-appassionato di questa auto giapponese sin da quando era piccino non ne aveva mai vista una dal vivo Commissiona questo lavoro al guru delle JDM, Luca Spadano che insieme a Matteuccio Torrisi di Officina del Pilota si precipitano a Verona con il treno comprano per Gianmarco la vettura la riportiamo a Roma tira bolli sullo sportello lavata test drive Epico, la macchina è pazzesca. E poi, fine video, consegna delle chiavi e reazione del nuovo proprietario. Mi devo aggrappare, la forza G è devastante. Tra le curve, questo è il suo habitat naturale. Eh. cieca! È, è una goduria Lunga! Sì, meretti! Ah, sta tranquillo! sono tranquillissimo! No, sono tranquillissimo. Di... Ci sarebbe una curva? L'assetto e le gomme sono micidiali È bellissima puoi fare un, un tacco punta in maniera molto facile la posizione dei pedali è veramente giapponese c'è spazio per fare il tacco punta in maniera agevole spostando il tacco verso destra c'è spazio all'interno dell'abitacolo qui sotto quindi trovo che sia comodissimo la cosa che mi è piaciuta di più e il cambio, vabbè, ma me la fai portare sì o no? Dai, adesso te la do, mi fermo qui alla rotonda. L'hai fatta guidare solo in autostrada, era tutto dritto. Hai ragione. Però che cambio che ha, lo senti? È una cosa bellissima, bicipiale. E poi come inserisce in curva, è diretta, è leggera. Mi sono innamorato, Luca. Non di te. Eh, ah, ecco, carità. infatti, come l'avevi detto. Ah, no, mi piacciono di... le, le. Mi piace, no, no. Mi piace la... La, la, la. Preferisco la sfera femminile. La cara. fresca insalatina. La fresca insalatina non so mangiare gelato capito, okay, no? è tutto chiuso caccata ma che ne so sono le 7 è chiuso tutto qua caccata ma che è successo chiediamo la signora scusi signora c'è una gelateria aperta ah, qua, manca lì, solete... ma, ma che sei cieco qua... novella il bar novella ah il ok no... grazie è il, il fiore e merda è il fiore merda ah, com'è? ci voleva? il solito culo di Matteo Torrisi ogni volta che tocca a me becchiamo il trattore il vecchio con la 600 cioè, Quello vola, quella con la speed full gas stai full, full gas, gas fino adesso We'll be Ford Mondeo, veramente devo dire però non l'abbiamo sfruttata appieno poi tra l'altro Questa crew car questa è la crew car, non la possiamo frappare con scritto certo, officina del pilota? Certo. Dai, mi piace questa idea. Anche perché adesso è di un po' di tutti i colori, quindi almeno gli diamo un po' di omogeneità. Giusto? E dietro le quinte di officina del pilota, esatto. sempre e comunque con Simone Nol. Esatto, eh. esatto, a me non mi vedete mai. mai Lascia sta università, vieni a lavorare Ciao, con ma noi. No, lasciamo fare tutto, tutto, proprio la vita. Lasciamo perdere e ci dedichiamo completamente all'officina del pilota. Che è l'unica cosa che ci piace veramente nella vita, a parte la finestra. finestra. Ah, la finestra. <ride> Perché comprare una S2000 oggi? Ci risponderà il guru delle JDM Luca Spadano Matteo, perché comprare un S2000 oggi? Perché questa è l'ultima vera onda. Non le hanno più fatte. 2.000 di cilindrata, il motore F20C, quattro cilindri in linea, trazione posteriore, un VTEC da 9.000 giri. Sono già i primi di... Madonna! <ride> cioè, perché mi fai questa domanda? Non perché comprare un S2000? Perché non comprarla. Perché comprare? non comprarla? Cosa ti vuoi comprare al posto di un S2000? E senti un po' questa. quanti giri cambiamo marcia? 9.000! 6! Oh, è lunghissima! Mi dice più una motocicletta! Eh, sembra una moto è vero! è un Gokart è un Gokart diretto, diretto da perché morire. comprare un S2000? perché non comprarla? Esatto. perché non comprarla? la prima modifica che faremo col nuovo proprietario sarà uno scarico singolo con uscita a destra Sai un bel urla. cannone, sai come urla? Diventerà una bomba perché adesso siamo con lo scarico originale. Tutto questo sound che senti è per lo più proveniente dal motore. Questa macchina andrà a, chi a va? un ragazzo che l'ha sognata, voluta, desiderata, sudata fino all'ultimo centesimo. Si è rivolta a noi e l'abbiamo trovata così come la voleva lui nel suo budget con le modifiche che voleva lui perché questa monta un, un assetto regolabile KV variante 2 cerchi legale 17 GR5 bellissimi allargamenti posteriori, spoilerino insomma non è proprio del tutto è più tutta quanta la meccanica sotto è tutta quanta su Steven Block quindi ha delle cosine già importanti sempre tagliandata in onda e come sale qua su? Signori, che acquisto con meno di 20.000 euro? Si porta a casa il gioiello della tecnologia giapponese, l'ultima vera Honda, l'ultima. Hanno fatto quelle turbo, quelle elettriche, questa, l'MSX. Questa è l'essenza della Honda degli anni 90. Viela siamo andati a prendere fino a Verona. Se volete guardatevi il video precedente qui in alto a destra trovate il link Abbiamo fatto tutta la trattativa Siamo riusciti a farci fare un po' di sconto dal venditore Abbiamo controllato che la macchina fosse in ordine L'abbiamo riportata giù E ovviamente adesso vi la consegniamo Stiamo per realizzare un il altro suo, sogno Il suo sogno, il sogno di questo ragazzo È arrivato il momento della consegna Siamo un po' a Maria di Fino. Santa Europa <laughs> <suss> <suss> Mi danno più soddisfazione nel mio lavoro, che è quello di realizzare alla fine il sogno di un ragazzo che comunque l'ha sognata, l'ha desiderata, l'ha voluta, ha sudato, ha lavorato. No, sono troppo emozionato, troppo. Non, non mi vengono parole. No. veramente come il rescar quasi il sedile è fantastico i lombari praticamente che sto facendo mi sta, mi sta strizzando sì. molto più stretto quello del guidatore e quello del passeggero questo è molto più sì, nuovo, sì, sì. questo se l'hanno gonfiato come le Nike pump di Michael, di Michael Chang come si chiamava il tennista?